Siamo alla nona meditazione, il titolo della meditazione di oggi è Il giorno del Signore viene come un ladro di notte, oppure potremmo intitolarla anche Tempi e momenti. Riguardo poi ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva, infatti sapete che il, Signor, il giorno del Signore verrà come un ladro di notte, e quando la gente dirà c'è pace e sicurezza allora d'improvviso la rovina li colpirà come le doglie una donna incinta e non potranno sfuggire ma voi fratelli non siete nelle tenebre così che quel giorno possa sorprendervi come un ladro infatti siete tutti figli della luce e figli del giorno noi non apparteniamo alla notte né alle tenebre. Non dormiamo dunque come gli altri, ma vigiliamo e siamo sobri. Quelli che dormono infatti dormono di notte e quelli che si ubriacano di, no di notte si ubriacano. Noi invece che apparteniamo al giorno siamo sobri, vestiti con la corazza della fede e della carità e avendo come elmo la speranza della salvezza. Dio infatti non ci ha destinati alla sua ira, ma ad ottenere la salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Egli è morto per noi perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui. Perciò comportatevi a vicenda e siate di aiuto gli uni agli altri, come già fate». Quindi questi versetti dall'1 all'11 eh, introducono un nuovo tema che è successivo a quello della realtà dei morti e, e quindi che non c'è precedenza eh, di noi rispetto a loro, dice Paolo. Ma un giorno saremmo tutti con il Signore. E poi quindi eh, in più volte... Paolo parla di questa attesa dell'avvenuta del Signore, vediamo come la lettera è continuamente scandita da questa attesa, eh, ma poi qua entra nel, tempo specifico, nel tema specifico. Eh, innanzitutto eh, introduce il tema, riguardo poi ai tempi e ai momenti. Sicuramente eh, la comunità di Tessalonica è un po' incuriosita no? dal um, ma quando verrà il giorno del Signore, quando sarà? E vediamo che ogni tempo, ogni storia ha le sue attese apocalittiche, le sue eh, letture, i suoi millenarismi, le sue eh, letture dei segni dei tempi e così via. E quindi c'è bisogno un po' di tenere sotto controllo, no? tutti abbiamo bisogno a volte di avere le nostre sicurezze, che tutto sia tranquillo e sereno, che eh, abbiamo bisogno di qualcuno che ci rassicuri, quindi è chiaro che ciascuno di noi magari ha i suoi atteggiamenti, no? solito guardare il gas, se è chiusa la manopola del gas, eccetera. Abbiamo i nostri meccanismi di controllo, in certo senso, tante volte nella vita. E perché ci rendiamo conto, a volte un po' con l'ansia, abbiamo paura di lasciare qualcosa da parte, di dimenticare qualcosa e così via, e un po' eh, in questo giorno del Signore, quando è che verrà? Ma ancora di più per, per loro, per i tessalonicesi, per Paolo che era convinto che il Signore sarebbe venuto subito e quindi c'è un tentativo di cercare di capire e di interpretare quel tempo e però eh, Paolo vuol dire che non c'è niente sotto controllo nella nostra vita l'ha sperimentato anche nella sua però eh, quello che ha capito è che nulla lo può separare dall'amore di Cristo quindi se noi non abbiamo eh, sotto controllo i tempi e i momenti però noi siamo nelle mani di Dio, c'è questa certezza. Quindi siamo chiamati a abitare questo tempo e questo momento nelle mani di Dio, nella consapevolezza che il Signore non abbandona mai i Suoi figli. Già eh, nel Libro degli Atti, al capitolo 1, versetto 7, eh, Gesù aveva detto non spetta a voi conoscere i tempi e i momenti sono le parole del Signore stesso e qui però il, il Libro degli Atti eh, viene scritto molto dopo l'assunzione la, del Signore. Quindi ehm, c'è questa metabolizzazione, potremmo dire, nella prima Chiesa, nelle prime Chiese, perché qua nella scrittura siamo già alla terza generazione probabilmente, e ehm, c'è una rielaborazione al dire cioè no, il Signore non, non è che aveva stabilito proprio quando sarebbe venuto. I due vocaboli greci che vengono utilizzati sono kronos e kairos. Eh, kronos è il tempo, eh, eh, è la misura del tempo, quindi ore, minuti e così via. Invece il kairos è la qualità del tempo e quindi un po' viene spesso utilizzato anche per sottolineare eh, il cogliere il momento, cogliere l'attimo anche, ma anche e soprattutto il Signore che viene non bisogna lasciarlo andare, non c'è tempo da perdere. E però anche questo non, non c'è niente sotto controllo nella nostra vita, cioè è chiaro che noi siamo chiamati a vivere questo tempo nelle mani di Dio sia da un punto di vista cronologico sia da un punto di vista qualitativo sapendo che non c'è niente nelle nostre mani noi non siamo padroni del nostro tempo e però è importante che noi cerchiamo di utilizzarlo bene di investirlo bene e, e quindi anche Matteo eh, eh, dice che neppure il figlio conosce questo tempo misteriosissimo di Dio è tutto nelle mani del padre quindi e Paolo forse vuole fare anche piazza pulita su questa situazione su questa curiosità eh, eh, dei tessalonicesi però rimanda anche allo stesso tempo a quella che è la loro responsabilità eh, cioè eh, non avete bisogno Riguardo poi ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva, come riguardo quando aveva parlato dell'amicizia fraterna, aveva detto non c'è bisogno che ve ne scriva e invece poi di fatto ne scrive, ne parla. E anche qui non c'è bisogno che ve ne scriva e però di fatto si ferma sul tema, quindi è un po' un coinvolgere i tessalonicesi in questa responsabilità nel dire Ecco, voi già sapete tutto, però io ve lo ricordo, insomma, in sostanza. Quindi, mi fido di voi, eh, so che non ne avete bisogno e quindi sottolinea la loro capacità di comprendere, di pensare, di esserci, insomma, in sostanza. Sapete bene, abbiamo sottolineato più volte quanto questo sapete bene ritorna dentro questa lettera, che il giorno del Signore verrà come un ladro di notte. Quindi, i tempi e i momenti ma anche eh, che c'è questa venuta improvvisa quindi già Paolo sottolinea più volte la venuta immediata del Signore il Signore viene subito, non c'è tempo da perdere ma anche eh, qui viene sottolineato un altro aspetto che è improvvisa, che non si può prevedere e quindi bisogna rimanere sempre svegli, bisogna rimanere testi eh, verrà come un ladro di notte la, eh, vediamo che eh, la, la categoria eh, della notte è un po oh, di solito ha, ha un carattere negativo perché la notte sono le tenebre è qualcosa che non è sotto il controllo non c'è luce non si vede niente quindi esprime un po' il senso della tentazione, del male, della, eh, del mistero e così via. Quindi innanzitutto ha questo significato. Eh, ma anche vediamo come la notte può essere abitata da Dio, no? Cioè vediamo che in alcuni brani, in alcuni testi, eh, ad esempio Luca, no? mm, Più volte sottolinea il significato eh, della notte come... Ehm, e il luogo nel quale c'è quell'amico che va da un altro amico e così via oppure pensiamo all'ultima cena che è di sera, notte tarda, insomma quindi ci sono dei momenti che sono abitati cioè quindi è come dire che nemmeno la notte è oscura per noi la notte è chiara com come il giorno quando c'è il Signore e quindi vediamo come eh, Paolo lentamente introduce sì la notte è scura però noi siamo figli della luce, quindi non dobbiamo aver paura. Vediamo anche in Giovanni, ad esempio, l'ambiguità della notte: quando, ad esempio, Giuda esce dal cenacolo, Giovanni sottolinea ed era notte. Quindi, eh, eh, sottolinea la situazione interna di Giuda attraverso una situazione esterna. C'è buio, pesto, e c'è buio anche nel cuore di Giuda purtroppo. E però anche eh, c'è cioè, la, la fase dei passaggi, potremmo dire, di coloro che a volte non hanno sempre il coraggio di venire del tutto alla luce, no? Pensiamo a Nicodemo che va da Gesù di notte e quindi è lì di notte che si lascia catechizzare da Gesù, quindi è chiaro che e quello diventa un momento importante, un momento di luce per lui. C'è l'incontro veramente con la luce, con il Signore. E, e quindi anche questa notte è abitata dal Signore, però o prima o poi Nicodemo, se vuole, dovrà venire alla luce, dovrà uscire. E quindi vediamo come già questa immagine, venire alla luce, si introduce anche nell'immagine del parto. Cioè, ma noi vogliamo rimanere nella notte o vogliamo venire alla luce? E poi e altri testi, no? ad esempio, spesso i Vangeli e in modo particolare Luca ci ricorda che Gesù va di notte a pregare, si trattiene a volte tutta la notte, pensiamo anche alla notte del Getsemani. quindi eh, ci sono dei tempi e che sono abitati dalla preghiera no? anche e tutte queste cose però dicono o il vegliare o l'essere in compagnia del signore quindi alla fine dicono una modalità qualitativa in fin dei conti invece negativa è Giuda lì che era notte che non c'è eh, più niente da fare purtroppo e quindi eh... Come un ladro, e anche il ladro che scassina, che rompe, che rovina, no? È qualcosa eh, che eh, disturba la vita, in certo senso, che eh, coglie l'imprevedibilità, cioè ci sentiamo sempre un po' eh, non abbastanza protetti di fronte al ladro. E quindi... Eh, Forse anche Paolo utilizza questa immagine anche perché in fin dei conti anche noi cristiani, anche noi che consacrati, che abbiamo aderito al Signore, a volte eh, possiamo sentirci un po' come in questa situazione nella quale se ti viene un ladro di notte ti trovi comunque in una situazione di disagio. Quindi c'è cioè, anche nei tessalonicesi questa situazione un po' di paura. E quando la gente dirà c'è pace e sicurezza, allora all'improvviso la rovina le colpirà. Quindi a volte possiamo darci anche delle tranquillizzazioni che non servono a niente in fin dei conti. Ma sì, sta buono, sta tranquillo, non succederà niente. e Invece succede magari, no? Quindi eh, non, non è facile capire dentro le situazioni di, mh, che non sappiamo definire cosa fare allora c'è chi a volte è troppo ansioso e dice ma eh, il mondo finisce adesso non c'è più niente da fare e così via oppure c'è chi è troppo tranquillo e dice ma sì pace e sicurezza stai tranquillo no? anche i profeti vedevamo che c'erano dei profeti che dicevano, ma sì, non ci niente a fare, state tranquilli, oppure altri profeti, no, cioè, bisogna vegliare, bisogna convertirsi, eccetera, no? Quindi ci rendiamo conto come nel mondo ci sono tanti modi ad affrontare la vita. E allora, eh, però, è importante non ingannarsi, cioè eh, né relativizzare troppo, ma neanche essere eccessivamente vigili che poi perdi la pace, allora d'improvviso la rovina le colpirà. E Paolo sta parlando di alcuni che si sono rilassati troppo. E pensiamo anche all'immagine che viene utilizzata di Noè, ai tempi di Noè, no? e Che quelle persone mangiavano, bevevano e, e che cosa non hanno visto, non gli è... Interessato loro che Mosè stava, no, Noè scusate, stava costruendo questa arca davanti ai loro occhi, anzi lo prendevano addirittura in giro e quella eh, incapacità di eh, vegliare, di capire, di interrogarsi ha fatto sì che ci fosse questo diluvio universale. No? Quindi è come per dire, cioè è importante capire i tempi, i momenti, noi siamo chiamati a vivere in questo mondo, ci è, è stata donata la vita e non possiamo eh, vivere così senza tanti problemi. Ecco. Ma siamo chiamati a vivere con responsabilità e quindi la rovina li colpirà. Pensiamo eh, alla moglie eh, di Lot che diventa di sale, guarda indietro, cioè era rimasta alla fine attaccata al passato, era ormai totalmente legata a quella realtà, a quella situazione. No? Quindi ci sono delle situazioni no? Quindi nei vari momenti della Bibbia eh, che ci ricordano che ci sono delle persone no? eh, che non hanno saputo vegliare quindi ai tempi di Noè, ai tempi di Abramo, di Lot, ai tempi anche degli ebrei, pensiamo lì durante il viaggio nel deserto, ecco. E in fin dei conti c'è sempre il rischio di non comprendere questi tempi e questi momenti. E come le doglie di una donna incinta. Sembra che eh, questa immagine eh, viene usata in modo negativo qui, però la donna incinta di solito dona la vita. Qua viene sottolineato più che altro l'aspetto eh, dell'imprevedibilità, cioè eh, appunto della situazione improvvisa, è chiaro una donna incinta sa di esserlo, sa anche che è, è pronta ormai per avere il bambino, però è questione di giorni, non so, è di momenti, di tempi, di momenti appunto, no? E quindi non si sa mai il momento preciso, ecco. E quindi eh, da una parte, no? Però anche il dare alla luce, quindi anche c'è in fin dei conti questa situazione nella quale noi non sappiamo fino in fondo, non sappiamo leggere, anche quelle persone che ci sembrano nelle tenebre. Cosa ne sappiamo noi se di fatto... E poi danno alla luce escono, vengono alla luce in fin dei conti e non potranno sfuggire, cioè tutti passiamo attraverso questo setaccio attraverso questa prova attraverso questo discernimento infatti siete tutti e, eh, scusate ho saltato una riga eh, ma voi fratelli non siete nelle tenebre, quindi Prima Paolo passa dall'aspetto negativo, dalle immagini delle tenebre, eh, da questa paura anche probabilmente che eh, accompagna la comunità di Tessalonica, e eh, ma dice, afferma, ma voi, lo faccio io al discernimento, vi conosco bene, voi non siete nelle tenebre, abbiamo già detto tante belle cose e arrivati qua che cosa mi rimane da dire dice Paolo non, sarebbe, non ci sarebbe più bisogno di dire niente però eh, ve lo ricordo così che quel giorno possa sorprendervi come un ladro ma è interessante che anche eh, il sottolineare positivamente da parte di Paolo quello che effettivamente i tessalonicesi stanno già vivendo diventa anche un incoraggiamento a continuare a vegliare. Cioè eh, non basta, potremmo dire, vegliare, ma a volte c'è bisogno di incoraggiare a vegliare. Voi state già facendo così. Quindi diventa come un incoraggiamento a dire continuate a fare così, non preoccupatevi, voi siete figli della luce. Eh, e quindi eh, voi non siete in questa sorpresa perché ormai avete aderito a Cristo, siete tutti figli della luce e, e figli del giorno. Mi sembra bellissima anche questa immagine perché eh, è come se eh, dalla notte, no, dare alla luce, noi fossimo dati alla luce ogni giorno. Noi siamo figli della luce e figli del giorno. Quindi l'inizio di una giornata è come noi fossimo dati alla luce ogni giorno, come ogni giorno ricevessimo la vita in dono. E non sempre ci rendiamo conto di questo giorno nuovo eh, che ci viene donato, eh, non sempre cogliamo la freschezza di questa primavera eh, del giorno, di questa eh, freschezza della no giornata che ci viene donata, ecco. Allora è importante fermarsi e dire ma io anche oggi sono stato dato alla luce, anch io, anche oggi sono venuto alla luce, sono figlio del giorno. E quindi la luce mi rappresenta e mi ricorda quello che sono e che sono chiamato ad essere. Ma anche eh, noi la mattina, in fin dei conti, diventa anche la celebrazione della risurrezione di Cristo perché il mattino di Pasqua le donne andarono al sepolcro, trovarono il sepolcro vuoto. Quindi anche il mattino diventa, non solo eh, sottolineare questa nascita, questo essere figli del giorno, ma anche la rinascita, la risurrezione, la vita nuova che abbiamo ricevuto in Cristo. Noi non apparteniamo alla notte. La notte ci ha lasciati, la notte ci ha mollati. La notte non ci può più contenere, non ci può più... Ormai siamo stati dati alla luce né alle tenebre, quindi cioè non, noi non abbiamo niente da fare con la notte, non c'è niente, noi siamo figli della luce. Non dormiamo dunque come gli altri, ma vigiliamo e siamo sobri. Quindi questo dono che ci è stato dato gratuitamente, cosa fa? che mette in moto quelle che sono le nostre qualità, la nostra capacità di vegliare, il nostro impegno, la nostra disponibilità. Quindi tutto ci è stato dato gratuitamente, ma allo stesso tempo noi siamo coinvolti in questo, potremmo dire, ciclo di luce, in questo eh, giorno senza tramonto. Vigiliamo e siamo sobri. Allora eh, il vigilare esprime questo atteggiamento di continua attesa, ma anche del leggere in profondità i segni dei tempi, di essere dei lettori non solo della parola di Dio, non solo della eh, fare lezione divina e, e lezione umana, ma anche lettori di questo tempo, potremmo dire. Eh, lettori di questa storia quindi eh, è importante aiutare gli uomini di questo tempo a leggere e a vigilare anche loro e anche la sobrietà la sobrietà è non essere totalmente eh, coinvolti in questo mondo eh, la prima cosa che viene in mente è la sobrietà a livello di cibo eh, di bere ma di tutte le cose cioè eh, noi eh, non siamo chiamati ad essere materiali ma spirituali pur vivendo in questo mondo e anche di questo mondo ma la nostra vita è nascosta con Cristo in Dio quelli che dormono infatti dormono di notte e quelli che si ubriacano di notte si ubriacano quindi vediamo quante volte torna il termine notte dentro questo testo che ci offre Paolo. E poi gli atteggiamenti della notte, i comportamenti della notte, i comportamenti del giorno. Noi invece che apparteniamo al giorno, c'è questo senso di appartenenza, no? non siamo nostri, siamo del giorno, siamo del Signore. Siamo sobri, vestiti con la corazza della fede e della carità, e avendo come elmo la speranza della salvezza. Quindi alla fine, cioè Paolo dice, voi volete tanta sicurezza, se vi sentite insicuri perché non sapete com come finirà sta storia. Ecco, l'unica nostra sicurezza sono le tre virtù teologali, che ci proteggono come una corazza, come un elmo, ci custodiscono, ma anche questo senso della protezione, dice anche il senso della direzione, mi sembra, cioè eh, queste virtù sono la direzione della nostra vita in fin dei conti, sono il nostro modo di essere, di camminare, di vivere. E quindi vedete, vedete come Paolo inizia con queste tre virtù teologali e poi dice ma queste sono la nostra risorsa, sono queste il nostro dono, sono queste la nostra protezione. Non possiamo accampare sicurezze così eh, teoriche, umane, ma noi abbiamo già le virtù teologali che sono questo dono di Dio che ci accompagna sempre. Dio infatti eh, non ci ha destinati alla sua ira. Noi eh, non siamo destinati alla sua ira, il Signore vuole la nostra salvezza. Eh, ma ad ottenere la salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Quindi se noi ne siamo nel Signore Gesù Cristo, di che cosa dobbiamo avere paura? L'importante è rimanere aggrappati a Lui, rimanere con Lui e non eh, staccarsi mai, avere Lui come nostro punto di riferimento. Egli è morto per noi, ha dato la vita per noi, ha fatto tutto Lui, e noi che cosa dobbiamo fare? stare con lui semplicemente potremmo dire apparteniamo a lui quindi chiediamo a lui che cosa vuole da noi perché sia che vogliamo sia che dormiamo viviamo insieme con lui quindi no, non c'è bisogno di un'eccessiva ipervigilanza essere supervigilanti no? a volte dentro la nostra vita anche questo San Paolo no? che vediamo che è è fortissimo il rischio è di flagellarci di dire vabbè noi non stiamo facendo niente così no è dentro la nostra quotidianità come dentro la nostra quotidianità nel nostro piccolo possiamo essere fedeli quindi eh, c'è bisogno anche di dormire qua egli è morto per noi perché sia che vegliamo sia che dormiamo viviamo insieme con lui quindi dopo aver sottolineato Paolo, che cos'è il dormire? Che cos'è il vigiare? Poi dice: Ma alla fine, se noi siamo di Cristo, se apparteniamo a Lui, sia che vegliamo sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui. Prima aveva sottolineato il riguardo ai morti: saremo sempre con Lui, adesso dice, viviamo insieme con Lui, siamo sempre con Lui alla fine. Quindi, di che cosa dobbiamo avere paura? Quindi, nell'eccessiva vigilanza. E né l'eccessiva tranquillità e pace ci vuole la via di mezzo in certo senso e quindi sapere che noi apparteniamo a Lui è Lui che ci salva, e poi vediamo che c'è la stessa eh, conclusione che aveva fatto nella lettura di ieri perciò confortatevi a vicenda e siate di aiuto gli uni gli altri come già fate quindi vediamo come Paolo spesso sottolinea i pregi della comunità, incoraggia la comunità a vivere meglio e però allo stesso tempo dice siete voi che vi potete sostenere a vicenda, io vi posso dire qualche parola ma da lontano, quindi alla fine ve la giocate voi lì dentro la vostra vita quotidiana, dentro la vita concreta, quindi non affannatevi, cioè sicuramente nella comunità... C'erano alcune persone che erano più ansiose e rischiavano di appesantire le altre e si generava questa situazione di ansia generale e di dire che cosa dobbiamo fare per sto giorno del Signore. Invece Paolo dice l'unica cosa che state facendo è quella buona, ma eh, per salvarvi dall'ansia confortatevi, incoraggiatevi, sostenetevi, non stancatevi di fare questo. E, e siate di aiuto gli uni gli altri come già fate, quindi la carità fraterna alla fine.